dolce e sensibile e perché? è perché l'altra è Aspetta, ha detto le... After, il bestseller di Anna Todd è ora un film in sala dall'11 aprile. Oggi chiederemo alle ragazze di sciogliere lo stesso dilemma in cui si è trovata la protagonista. Meglio un ragazzo dolce e affidabile o uno arrogante e ribelle? La vera domanda è perché dolce e gentile e non arrogante e ribelle? Cioè non è più bello, cioè, guardate. È relativa. La bellezza è relativa. Sei ancora vergine. <ride> Arrogante e ribelle poi lo metto a posto io, quindi scialla. No, lo metto a posto io, <ride> Perché... eh Lo faccio riga dritto, cioè nel <ride> senso. Eh, a gocco, eh. Questo è diciamo dolce e sensibile, no, un po' più. Questo. E il carattere non lo vedi? La lascia. Do Dov'hai con l'occhi giù? Non c'è sta il cartonaggio. <ride> Ora devi limonare con Arden. Dolce e sensibile o arrogante e ribelle? Ribelle. Perché attira di più preferirei Guard dolce guardateli perché anche l'aspetto che finirei su di lui finiresti su di lui? Sì. Ah, su di lui proprio no no su di cioè, lui no no no no no no no no no no no no no no no no no sei no no no no no no no Sì no sì. sì. Sì. Ah, ecco <ride> dolce e sensibile o arrogante e ribelle? Dolce e sensibile. Preferisci un ragazzo dolce e affidabile o arrogante e ribelle? Dolce e affidabile. Secondo me comunque è più figo l'altro, eh. No. Sei sicura? E se poi te ne penti? Non me ne pento. Ti spezzerà il cuore. Arrogante e ribelle. Per quale motivo? Perché è più vivace. E perché non l'altro? Perché non ti dà emozioni. Non dà emozioni. A ah, testa parte Finalmente abbiamo un verdetto, niente da fare Noa, mi dispiace, ma come vedi le ragazze hanno preferito Ardin. Sarà così anche per Tessa? Scopriamolo l'11 aprile in tutti i cinema. I